Buongiorno a tutti, oggi un'altra um, bella novità. Allora, ho visto su Facebook che Andrea Borruso ha, circa 50 minuti fa, come avete scritto qua, ha realizzato questo post dove scrive Il Dipartimento della Protezione Civile ha pubblicato il dataset nazionale degli aggregati strutturali, una raccolta dati sull'edificato del nostro Paese sono rilasciati in licenza open cc by 4.0, quindi sono dati aperti. Andiamo a vedere il, eh, dove si trovano questi dati. <coughs> La, il Dipartimento della Protezione Civile <coughs> scusate, ha messo a disposizione questi dati nel loro repository quindi dovete andare a cercare i repository della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della Protezione Civile e come vedete qua sotto ci sono i, i loro repository. Naturalmente la suddivisione di questi aggregati strutturali è stata fatta in funzione delle ripartizioni geografiche italiane, che sono cinque, sono le isole, è il sud, nord-ovest e nord-est, e il centro naturalmente. Ehm, per ognuno di questi, <coughs> scusate, stamattina per ognuno di questi ci sono i dati. Ehm, la cosa che ho subito notato è che è il formato dei vettori è uno shapefile. È lo shapefile. Allora, andiamo a vedere all'interno di uno di questi repository e quello delle isole, le isole riguardano la Sardegna e la Sicilia, come vedete qua in questo repository, eh, noto che è ben curato, ci eh, sono molte informazioni, come vedete qua la ripartizione dell'Italia secondo mh, le cinque ripartizioni, quindi le isole, il sud, il centro, il nord-est e il nord-ovest, okay? quindi loro hanno realizzato cinque repository diversi, eh, vedete qua tutto spiegato bene, descrizione dei dati, l'origine, le fonti, quindi c'è anche eh, l'edizione, la scala, <coughs> licenza dei dati, eh, il sistema di riferimento dei dati, quelli originali, eh, descrizione degli aggregati, Qui c'è il formato degli aggregati, quindi quali sono i campi che troviamo nella tabella attributi, sono questi tre, 1, 2, 3, sistema di riferimento degli aggregati, naturalmente viene utilizzato quello che per l'Italia ehm, ormai è diventato obbligatorio, ed è questo qua, l'ETRF 2000, Procedure per la generazione degli aggregati, cioè come vedete è molto ben spiegato. E questo lo consiglio di andare a leggerlo prima di buttarsi sull'uso di questi, di questi shapefile, Occupazione della memoria: eh, solo per la Sardegna abbiamo 294 MB di dati, per la Sicilia 407 poi qua ci sono delle informazioni sull'aggiornamento dei dati, e, e niente, qua ci sono i ringraziamenti e la licenza, come vedete qua alla fine è cc by 4, okay. come ho fatto io per scaricare questi dati, e, il modo è, ci sono qualche diciamo così, metodo, potrebbe essere quello di fare un fork, e Poi, dal fork clonarsi il repo, oppure, direttamente, come ho fatto io. Da qua eh, sono copiato questo link qua e l'ho clonato direttamente il repository eh, sulla mia sul mio pc. Andiamo a vedere eh, questi dati: questi aggregati strutturali. Eh, per, la, per le isole quindi andiamo su QGIS. Eh, io ho già fatto il ehm, ho già clonato i repository e quindi mh, in inguggissimi sono già realizzato una scorciatoia come vedete qua ehm, github dpc aggregati strutturali questo qua siamo si isole ok nelle isole quindi abbiamo per la sicilia e la sardegna ok suddivisione per province, quindi una cartella agrigente, eccetera, eccetera, non so, andiamo a Palermo, provincia di Palermo, qua ci sono tutti i comuni di Palermo, sono circa 82 comuni, bene, vado a prendere io, non lo so, Palermo, drag and drop, ed eccolo qua, tutti gli aggregati, Ok, zoom, vado nella, nel centro storico di Palermo, che è questo qua, metto sotto una eh, bruttissima Google Satellite, ed ecco qua, come vedete, sembra ehm, tutto ok. Bene, per questo video, mh, primo video, oh, va bene così. Ciao, eh, alla prossima.